tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi facciamo parkour intanto che aspettiamo il signor zombie Eccoti alla porta, signore! Non sono io. Ah, io sei, sono al secondo. Sei al piano, piano. di sopra. Eh, t'ho visto, t'ho visto. Sto entrando. Buonasera! <ride> Bella! Ah. Vabbè, io faccio un attimo una pisciata. Aspetta, aspetta, Scusi, scusa. Esci, Esci, Esci! vai, vai, fai. <ride> sono ancora in vita. Oh, l'iPod. L'iPhone. Cos'è l'iPhone? Galaxy No. Vieni, ti prego, ti prego, vieni. Vieni, vieni. vieni. No, attento. Figa, sembrava dei poliziotti seri. Vai, vai, vai. Sul trampolino. Madonna no. Eh, non va. Buonasera. Dove sei? Sono qua. Ah, bella. Siamo qui. No, cosa vai? Ma, madonna. Ah, tieni. Ma che spavento. Tieni. Sì, ma chiudi le porte, per favore. Ma troviamo le case dei poveri. Oh, fucila pompa. Hai sentito? C'è un tizio? Eh sì, direi figo. Aspetta, fammi passare Tu sei l'esca, io sparo No Io mi sto cagando sotto Ma te sei invisibile, praticamente Oddio, c'è uno yeah. No, l'hai ucciso tu No chi, chi, chi, chi, quando, dove? Sneaky, sneaky, mi allontano Sono io No, non ti uccido, ti giuro No No, no, no vi prego. <ride> no! C'era il mio. Yeah! No! no, sei morto. <ride> Oddio la batteria, sì, sì, sì, sì, basta, io lo so. do. Non... Eh? No! Edizione straordinaria Netax e zombie di ZN Saranno presenti domenica 16 Al Games Week No no no no, no, no, no, no. Cosa? No! Te. Sei te questo? Con la, con la roba da baseball? No, no non sono io Ah, ah ciao Buonasera Che è? Okay. No! No aiuto! Aiuto! No! No! No! No! Uh, perché non si toglie? 4 oh, no. euro a me ne vado. No, mi son buttato giù e ho oh, mi sono spaccato le gambe. So Ci godo. Secondo me, la scrivania nuova che ho comprato si romperà molto presto. Oh, zombie, tu scrivi. Uh, tu sei lo youtuber famoso. You are the famous youtuber with uh, 2020 subscriber. Uh, uh, you right? Sto Starantelden! Bell'amico amico aspetta aspetta! madonna sto cazzo ti do sta foto sto cazzo no ti ammazzo no no no no no no no no no no no ti prego, poca, mi... no no no no no no no no no no il video finisce qua lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione per un prossimo prank epico finito malissimo. Noi ci vediamo al prossimo video e beccatevi la nuova outro fatta da me, non fatta da zombie, no, no. Eh, ciao Ciao ciao ciao tutti.